Salve a tutti, in questo video parleremo di una tecnologia che abbiamo utilizzato molto all'interno di eh, OBS Studio e si chiama Video Ninja, allora una volta si chiamava OBS Ninja, quindi magari qualche numero conosce col vecchio nome adesso si chiama Video Ninja e casualmente oggi abbiamo con noi una... molto di più di una è una super esperta di OBS Studio e che sinceramente su qualche cosa è anche molto più esperta di me e Serenella che si è gentilmente presa questa incombenza di darmi la mano per fare questo video perché um... Volevo farlo bene questo video, non avevo nessuna idea, quindi lei è stata molto ma molto brava a darmi una mano per la scaletta. E adesso semplicemente lasciamo la parola a Serenella che inizierà a spiegarci eh, cos'è Video Ninja. Ciao, grazie, a ciao a tutti. Video Ninja o OBS Ninja come è nato con questo nome, in quanto è nato appositamente per OBS Studio? anche se può essere utilizzato con qualsiasi altro software per la registrazione che ci permetta un'interfaccia con un browser, la possibilità di utilizzare un link per registrare. Utilizzare questo strumento è semplice e lo è meglio vederlo subito. Prima di uscire io condivido la, il mio schermo su questa chat in maniera che anche io riesca a vedere. Adesso vedete che, che faccio questo piccolo piccola modifica e dopo cominciamo eh, ci e ci vedere. siamo, perfetto adesso passiamo e andiamo sul sito di video ninja che tra sì. virgolette è video.ninja esattamente, e si vede anche dal lato qua dal lato si può vedere video.ninja no no, è proprio video.ninja sì, non c'è .com, punto .it, punto no, net, è è .ninja. Sì. Ok. E questo è. Questo sito, come vedete, è abbastanza... non è semplice, è quasi, quasi spartano, diciamo, all'essenziale, ci sono tutte le possibilità che mh, abbiamo di utilizzo e c'è l'essenziale per utilizzarlo, la semplicità di cliccare sul pulsante in base a quello che vogliamo fare vediamo che ci spiega chiaramente che è completamente gratuito non c'è bisogno di scaricare nulla e non richiede nessun dato personale io voglio condividere la mia webcam su il software OVS Studio basta che vado su questo pulsantone e aggiungo la mia camera seleziono quale camera voglio condividere Vado a selezionare la definizione, io la metto sempre molto bassa in quanto eh, la webcam secondo me può tranquillamente avere una risoluzione bassa. L'importante è che lo schermo abbia un'altra risoluzione che si riesca a vedere benissimo. L'audio lo tolgo perché come abbiamo utilizzato, come stiamo facendo adesso che lo utilizziamo in una chat di Meet, andremo ad utilizzare eh, l'audio direttamente della chat, perciò non sono interessata a avere un collegamento audio direttamente da questo link e praticamente il gioco è fatto basta che schiaccio start e questo è scusate vi faccio vedere direttamente questo qua è il link che devo andare a copiare e condividere in un fonte browser di OBS e questa finestra vedete qua sul questo push, questa finestra non deve essere chiusa perché se noi chiudiamo questa finestra interrompiamo la trasmissione e questo link non avrà più nessuna, non riceverà più nessuna informazione. Clicco per copiare e vado su OBS Studio. Io ho già realizzato una serie di, di scene e per comodità vado ad inserire questa fonte browser in una scena che ho già utilizzato in altre, in maniera di avere già pronta tutta la sequenza. Allora vado ad inserire la fonte browser e la chiamo Poca Fantasia Camsere. Ok, qui vado ad inserire il link che ho appena copiato e vado a dare comunque la definizione massima, anche se non è quella che mi trasferisce la videocamera perché ho utilizzato questa grandezza per la mia scena ok eccomi qua ora se io vado in una scena che ho già ecco questa è la mia webcam tranquillamente adesso in quest'altra scena vado ad inserire sempre una fonte browser ma prima vado a creare il link su, su video ninja Ecco qui e vado a creare questo link per condividere il mio schermo. Naturalmente questa è una cosa che sto facendo dal mio computer ma è una cosa solo per far vedere come si fa in realtà è assurdo che io creo un link di OBS ninja o video ninja per portarlo sul mio OBS sullo stesso computer andrei ad utilizzare la fonte di eh, condivisione schermo o... se guardo firefox non puoi condividere l'audio di firefox quindi non mettere il link Scri... clicca su screen share. cosa vuol dire? clicca ok perfetto eh. desktop 1 desktop 2 sì, ma scusa, stavo, facendo, stavo dicendo un'altra cosa. Eh. Va bene. Qua appunto l'audio non, non lo considero neanche adesso. Mi dice, mi dà appunto questa, questa segnalazione, mi va benissimo così. Vado a prendermi questa, uh, questo link e vado a portarlo nuovamente su VS Studio. Vado a creare la mia fonte browser e mettiamo schermo sede ok qui inserisco il link e vado ad inserire la grandezza e ci siamo se adesso io vado su questa scena che avevo precedentemente realizzato ho già la mia, eh, i miei dati all'interno. Stesso ragionamento per altre scene che posso aver realizzato. Questa maniera è una maniera eh, di creare il link che mi porterebbe a dover realizzare ogni volta se ad esempio come ha fatto Ivo che aveva realizzato una serie di incontri con OBS Studio ci si trovava due volte alla settimana avremmo dovuto ogni volta andare a realizzare dei link diversi in realtà Video Ninja ci dà la possibilità di creare dei link riutilizzabili adesso se uh, Ivo attiva il link che abbiamo creato Riutilizzabile per la sua webcam, certo. Lo faccio subito. Volevo solo eh, puntualizzare una cosa: ti riesci a tornare sul tuo browser e far vedere una cosa nel frattempo? Sul mio browser, certo. Sì, Gli, agli, devi avere per forza il browser aperto per far certo. vedere. Allora anche qua va benissimo. Allora, tu ingrandisci un attimo la parte alta del browser dove ci sono sì. i link scritti in verdino e no, il link in alto. Allora il link di Video Ninja che abbiamo messo su OBS è scritto eh, punto domanda view eccetera eccetera. Okay. Il link che praticamente Serenella ha dovuto aprire per condividere la videocamera è punto di domanda push. Quindi in teoria se dovete dare il link a qualcuno per dirgli ah condividimi il tuo desktop, dategli quello che ha appunto di domanda push e non quello che ha view, se no eh, non riuscite a vedere niente. Idem per la videocamera funziona esattamente uguale, il push è quello che condivide e il view è quello da mettere dentro a OBS sì, perché Studio. Il push è quello che trasmette e il view è quello che riceve, che fa vedere. Sì. Okay. Tutto qui era solo una precis precisazione. Certo. Sì, sì, è una cosa che adesso quando adesso Ivo andrà a farci vedere come si realizza un link riutilizzabile e lì la, la cosa si, si riesce a vedere meglio. Torniamo. Ah, adesso se tu vai a vedere la tua scena di OBS Studio, vedi la mia webcam. Sì. Eccola qua. Ecco... Aspetta che diminuisco lo zoom ecco fatto ok e, e che ci, che ci siamo esatto se uh, adesso allora, una cosa interessantissima di questo sistema che non manda in palla nessuno e che la figaggine non bisogna toccare niente perché funziona da sola allora mettiamo caso che io vi adesso simulo virtualmente che mi caschi la linea perché c'è il temporale e ops non ho più l'accesso a internet Ok, oh, mi rimane il quadratone blu, semplicemente, ma il, questo quadratone blu è sempre comunque un link valido di OBS Ninja o Video Ninja, ogni tanto mi scappa il vecchio nome. Quindi quando con calma riesco ad entrare dentro, di eh, attivare tutto, di accendere il computer, fare di nuovo Start, adesso lo sto facendo... In realtà i segni a posto sono delle ok. A Serenella ritorna il cioè lo stesso mio segnale su eh, l'oggetto che è la fonte browser. Invece altri sistemi, tipo ok, non voglio usare eh, video ninja, voglio usare la chat di. Edo meet, eh, google meet o tutti gli altri sistemi, se io ho preso un utente che era all'interno di eh, quelle chat, sparisce l'utente, si riorganizzano i quadratoni degli utenti e quindi ho perso la posizione reale di dove era Ivo due secondi fa e quindi quando rientro sono da un'altra parte e l'operatore che deve fare registrazione impazzisce perché al volo deve cercarmi e mettermi con i, link e gli asse xy giusti per becarmi quindi è un disastro, qua si è molto più tranquilli. Allora questo è il link che ho utilizzato, che ho già precedentemente passato a Serenella e quindi ho condiviso la webcam, se mi, crei, se mi accendi anche il link del desktop tuo, adesso ti passo anche il link del desktop, perfetto ecco nella scena prima avevo messo il segnaposto. a posto uh, nel, in questa scena qua in realtà non ho messo il segno a posto però la uh, posizione dove, eh, sono, si, il, dove verranno visualizzati il desktop e la webcam logicamente rimarrà sempre quella con la definizione che io ho dato ok eccolo qua ci ha risposto a no audio eccolo dovrebbe arrivare qua. anche il testo, eccolo qui, eccolo eccetera. qua Desktop. Perciò io ho, ho realizzato queste scene non avendo a disposizione materialmente già la trasmissione di questi dati, però ho dato la dimensione e ho inserito tutte le, le possibili funzionalità che volevo in maniera tale che spostandomi ad esempio, qua trovo soltanto io col suo desktop, posso andare eh, ad inserire dei filtri a questi. Mh, a, oggetti chiamiamoli queste fonti, sì, queste fonti che avevo già messo. No, questa era un'altra cosa che ho uh, la tua bra fonte browser è questa e avevo inserito. ai ecco, dati ecco. dei filtri preimpostati, basta che le picchi sì, vedi esattamente. La... Ivo, Ivo ama il sì. chroma key. e Che vedi sotto c'è la segna a posto giallo è brutto, se più scuro è meglio. Segna a posto giallo, vedi che l'ho tolto, ecco, sì. E questo è allora c'è un altro trucchetto che si può usare in più non solo farsi fare il link automatico da video ninja ma andare a scartabellare nella sua wiki le tutte le funzionalità che ci sono eh, nella sintassi della creazione del link perché allora serenella può tornare direttamente su un link per esempio quello della webcam sul browser ma guarda facciamo così questo è il tuo desktop questa è la tua cosa e tu adesso da qua puoi lavorare tranquillamente come allora vuoi allora faccio così direttamente prendo la webcam e la metto di qua ok quindi mi vedono ok allora adesso cosa faccio um, così ingrandisco solo Me stesso che non me ne frega niente, allora a me serve ingrandire qua. Allora facciamo una cosa e la copio e la incollo su un blocco notes e così posso anche ingrandire che si vede meglio. Oh, io ho io qui, così si vedono in grande i, i link. Che okay, questa è la impostazione che mi ero scritto io per far vedere delle cose giuste. Allora, vedete, questi sono due link che mi ha creato Serenella, che sono solo quel push, ok. Uh, allora la parte iniziale è sempre uguale cioè https, slash, slash, video, ninja, barra, punto di domanda, allora Serenella ha i due link che hanno il view e io ho i due link che hanno il push poi dopo l'uguale c'è una scritta che di solito cosa può essere o il nome della persona al quale state passando il materiale o se è tipo corso di qualcosa potete scriverci anche corso di qualcosa ok e di solito um, non più gli otto caratteri mi sembra perché se si sfora poi il sistema dice che il carattere è troppo lungo ok. Così potete capire quel link perché cos'era, perché se fate più attività, eh, magari fate scout e eh, fate pallavolo, magari fate la riunione con tutti gli allenatori di pallavolo e la riunione con tutti i capi scout e eh, dividete i link tra capi scout e pallavolo. E eh, volendo, poi c'è la e-commerciale che divide il prossimo eh, parametro da inserire in... Eh, video ninja e cioè quality che sarebbe la qualità del video subito 0 do al massimo e la qualità dopo o oh, eh, e no audio perché come abbiamo spiegato prima noi preferivamo utilizzare l'audio di eh, edumit o meglio la nostra modalità di lavoro è stata questa tutti gli utenti entravano dentro l'edumit e parlavano col loro microfono e si facevano sentire eh, all'interno delle due meet. noi potevamo anche parlarci fra di noi e mettere sia sì audio al um, cioè levare il, il parametro no audio perché intanto ci sentivamo ci saremmo sentiti all'interno delle due meet. ma sarebbe stato che non ci sentivamo e dovevamo tappare l'audio delle due meet perché all'interno delle due meet avrebbero sentito sia noi che e la eh, condivisione di OBS Ninja con il doppio audio diciamo quindi per quello abbiamo detto no evitiamo questa schifezza leviamo l'audio da i due condivisioni sia della video che della webcam ok in modo che eh, l'audio ce lo prendiamo dal quello che esce fuori dall'edumit e ricordiamoci che quello che esce fuori Dumit per OBS studio equivale a audio desktop quindi l'audio del relatore non uscirà più sul microfono ma sull'audio desktop e quindi non è che ci sia tanta differenza poi c'è un'altra etichetta che è label uguale desktop e sotto scritto label uguale webcam per capire qual è l'oggetto che vogliamo condividere poi ci sarebbe anche un um, se andate a vedervi nelle specifiche di OBS in India la possibilità della, del codec uguale VP9 al posto di VP8 per forzare il video a una qualità migliore. e Io vi posso dire che i primi video che ho fatto eh, mi dicevano che ogni tanto perdevano la qualità dell'immagine e sgradava molto. Quando dopo abbiamo trovato questo parametro eh, codec uguale VP9, abbiamo visto che la qualità del video è migliorata tantissimo. E quindi questa è una cosa, poi ci sono tanti altri tante altre impostazioni che però adesso non vale la pena spiegare tutte, sapete che c'è una bella wiki dove c'è tutta la spiegazione di tutti i parametri e ve li potete provare voi con i vari vostri amici per fare dei test, poi capite voi quali sono le opzioni migliori o peggiori anche rispetto alla vostra connessione internet, perché ho visto che magari avere una connessione internet, molto potente sia da chi riceve e sia da chi via segnale non fa differenza avere vp9 o vp8 io sto parlando della mia connessione che al, al massimo in upload arriva a 8 megabit che non è tantissimo e quindi spesso la qualità del video la perdevo e quindi questo era il discorso e se non erro eravamo arrivati a crearci un link con una serie di opzioni che erano abbastanza, non erano solo queste due o tre che abbiamo adesso, e provando a ricreare con, una volta c'era, adesso non l'ho visto più, una sezione dove si autocomponeva il link e chiedeva passo passo un tot di informazioni, l'autocomposizione creava una qualità video peggiore di quella che creavo io mettendo a mano tutti i parametri settati per la mia connessione internet, quindi volendo qualcuno è veramente nerd nerd, e si può arrivare ad avere una qualità video veramente superiore poi della webcam se vogliamo vedere delle chicche che ho proprio visto due secondi prima di iniziare il video allora la webcam ha qualcosa eh, la webcam di video ninja ha delle funzionalità che possono assomigliare a, a snap camera mi veniva il nome, perché si possono aggiungere dei piccoli effetti, cioè virtualmente mettere il telo verde, io ce l'ho reale qua dietro, però virtualmente si può mettere il telo verde dietro, e Serenella stai registrando eh, le 2 giusto? Io sto registrando il tuo schermo, ah ok sta registrando il mio schermo, ok schermo. allora Perfetto, allora facciamo così adesso fighissimo. Eh, torniamo qua. Posso fare scarta. Eh, ho chiuso il link con la webcam, quindi la riapro e vi faccio vedere. Adesso quindi prendo una tab nuova, la sposto così vedete un po' tutto e vedete vi faccio vedere queste funzionalità che ho provato però allora io vi dico una cosa ho un Mi 7 quarta generazione e a naso mi sembra che i problemi di lentezza siano dovuti al mio processore che è un po' vecchiotto e anche il fatto ok vediamo se riesco a dargli la virtual cam ok uh sono gli effetti qua non ci sono più allora nel link che ci siamo creati noi prima quelli da riutilizzare non ci sono gli effetti però se vado qua per presumibilmente si vedono da qua allora esci crea la uh, camera per obs Eh sì qua ci sono anche gli effetti c'è qualcosa in più se guardate sotto ci sono digital video effect allora, l'audio non è che ci interessi tanto adesso, però quello che è carino è qua, per esempio dirgli è virtual background, ha due immaginette, cerca di mettermi negli sfondi, volendo, ma proprio è uno stupidato oppure posso scegliere un'immagine locale e quindi essere nello sfondo, aspetta vediamo, nelle mie immagini. Vado a prendere lo, il mio sfondo che uso tutti i giorni, quindi sotto immagini, La mia, il mio sfondo è questo di solito, quello che vedevate prima sul desktop, spero che lo carichi, eccolo qua, e quindi sono sul mio sfondo del desktop, ok, altra cosa che si può fare, eh, che ho visto prima che... In... Il background lo fa tutto sfocato quindi cerca di tenere me bello in primo piano tutto il resto sfocato ecco così è, è tanto carino però penso che almeno da parte mia vedo tutto un po a scatti quindi penso che impegni il processore poi cosa c'era di interessante allora c'è la maschera di Anonymous che ho visto che fa tanta fatica a funzionare, adesso si è anche bloccata, immagine, eccola qua, ecco, Sì, la maschera di Anonymous penso che sia una roba pesante da fare, allora premessa che sto usando... Uh, in 7 quarta generazione e ho aperto bs studio per fare lo streaming della eh, videocamera decente e quindi più opzioni ci sono e più difficile è. comunque c'era la maschera di anonymous che vi do un'informazione tecnica penso che se vi serva per allora sicuramente eh, provo, di... provo a condividere per... il mio tolgo la e eh, vedi se a te funziona perché c'è cioè, condivido... la maschera di Anonymous che il cagnolino con le orecchie e sul cagnolino per le orecchie con le orecchie e il naso mi ha chiesto che non potevo farlo funzionare perché non avevo WebGL a... o OpenGL se non erro, oh, attivato. Allora nel frattempo, che Seren Serenella ci sta facendo vedere la sua funzionalità perché lei ha un computer decisamente mille volte meglio del mio. Allora diciamo che su uh, Google Chrome potete fare sì. eh, about due punti flags about flags Ora che ti ho tolto, non sono più non vi Ok, vabbè. Comunque, per chi è tecnico di Linux, sa queste cose. Dentro alla flex andate in cerca di OpenGL e abilitate tutto. Vi chiede di ricaricare il, il, le parti sì, del browser sì. e magicamente le funzionalità. Fu di. E allora? VDO.Ninja. Hai scritto VDA. Ah, VDA, brava, insisto anche. In sito. Io non capisco anche perché non funziona. Capita. Ok, allora andiamo sulla camera. Perché ci capiamo. <ride> Un po' alla volta. Vedo anche tutto più veloce da te. Eh beh, insomma, vediamo. Considera che ho due OBS aperti, uno sta registrando e uno sta lavorando. Eh, ma tu hai il, allora. hai il computer che vorrei avere io. Prendi la maschera di Anonymous. Allora, maschera vedi che sta già lavorando adesso dovrebbe già arrivare eccola qua la vedi? Eh, sì la vedo benissimo invece da me arrivava in ritardo poi se prova a, a fare sì con la testa su e giù con la testa si sì, funziona to, funziona va vado a destra sì. ecco da me se andavo su e giù con la testa perdevo la maschera quindi anche il fatto che deve intercettare uh -huh. la faccia penso che il lavoro grosso non lo faccia il loro server di Vivio Ninja ma lo facciamo noi con i nostri computer Niente. e quella del cagnolino era quasi cioè era penosa per me bah, ah il face mesh, mesh eh, funziona tanto bene sul cellulare ho visto quindi il premere start eccolo ecco aspettando questa qua è, è tutto nero e la faccia a puntini Sì. ok sì. poi se metti quella l'ultima il cane dog colore che e il naso Per ti dice che non ti ma tutto... che ti manca no, webgl gel bravo adesso ti faccio fare quello che ho spiegato prima su un'altra pagina nuova scrivi about No, no, proprio in alto sul link del... Ah. dove mettere sul link in alto. Ok. About, due punti. Flags. Mio. Scrivi WebGL. Ok, ora allora tutte e tre devono essere abilitate. Quindi no default, ma enable oppure dove sono disable peggio ancora ok sto che ha chiesto sotto di ricaricare dove hai tu la tua faccina c'è cioè il pulsantino per Questo ricaricare tu, rilancia sì, perché io sto guardando. mi ha buttato fuori Eccola mi ha buttato qua. fuori eh sì, se, eh, se hai ricaricato tutto e quindi ti ha buttato fuori dalle Dummit, ma perché doveva ricaricare tutto, ok? Quindi questo va bene. Adesso ritorna nel link di prima di video Ninja. Quello, sì, no. condividi uno di quelli, tu prendi la camera. Ma no, sai che mi eh. ha buttato fuori anche quella sì, da, da, da, dai link che avevo fatto? Va bene, okay. ah, ha dovuto resettare il browser. Sì, il browser esattamente. Va bene, allora andiamo sulla camera, camera. Ma questa qua è quella di prima. Vabbè, ah cambia poco, va benissimo. Sì. Questa qua. Ok. Aspetta. Ah, ok, perfetto. Questa è quella con gli effetti anche. Perfetto, sì. vai sotto scegli eh, il cane, ok? Hai già scelto. Cane, sì. Devo Devo il Devo fare start no? Eh, no dovrebbe parirti non teatro il messaggio di prima che diceva guarda che no. non hai abilitato webgl a me appagli il cane prova a fare start Vediamo che proviamo a mm -hmm. e una eh, dovrebbe fare così più o meno o più o meno ho preso proprio quello più pesante cioè almeno io su arriverà prima o poi no Me, eh, abbiamo visto che anche prima ci ha messo una vita messo per un avviarsi eccolo qua, eccolo ah, qua che è, è arrivato invece pesco, torno lì in eh, quello col cane ci metterà un po di più ma arriverà adesso, adesso arriva quando scegli la camera mm -hmm. perfetto aspetta che va per l'effetto il cane con le orecchie e la eccolo ah, qua sì, che è arrivato sì, sì l'avevo già visto va bene sì non è il massimo e non segue tantissimo la persona è un po meno okay. però è già qualcosa rispetto a eh, almeno io lo gradisco perché vi dico una cosa chi ha windows non so il mac però sono sicuro chi ha windows può usare snap camera e quindi può fare questi effetti molto più fighi con snap camera e non ha bisogno di rompersi i baroni di avere questi effetti da schifo, diciamo. Però, chi ha Linux ve lo dico, è una palla mega galattica per questioni di sicurezza, non si può eh, interagire con la videocamera, con queste eh, opzioni qui. E quindi lo deve fare non il sistema operativo, non programmi all'interno di Linux, ma deve farlo un programma esterno. E quindi averlo da video ninja minimale almeno per avere un background oppure quella roba che mi è piaciuta tantissimo il background tutto sfumato tra l'altro essendo che video ninja puoi utilizzarlo anche da smartphone anche questi effetti quali puoi fare direttamente da smartphone che slappa, ah certo, ad esempio se voi volete avere gelato. sì una cosa che potete fare e che adesso Serenella me l'ha ricordato che volevo spiegarlo se voi avete un... una persona da intervistare e volete usare due videocamere e questa persona vi dirà ah, ma io non ho due videocamere ma io ho solo il portatile che ha la videocamera integrata e eh, no tu hai un cellulare allora gli date due link diversi chiamato Ivo e Ivo 1 in fondo c'è sempre webcam webcam per entrambi però uno glielo fate aprire dal cellulare e l'altro glielo fate aprire dal portatile che è la videocamera. Così avete due eh, mh, riprese diverse. Se la persona ha un semplice tre piedi da 5 euro comparato ai cinesi e si punta la videocamera laterale rispetto a quella frontale che avrà sul portatile, avete due riprese diverse della stessa persona e quindi potete divertirvi a fare il cambio ripresa. Per esempio è abbastanza banale la cosa. Pensate adesso come tecnologie, perché non dovete fornire dall'altra parte una super mega videocamera, una seconda eh, condivisione a chissà cosa un altro link da usare sul cellulare. e Serenella vi dirà che eh, lei è, è bravissima a fare le, le due, cioè usare le due riprese separate, magari usare il plugin Move per fare il cambio da una ripresa all'altra. In maniera elega più elegante rispetto a quello che farei io, un po' così va bene. Io penso che noi due possiamo, possiamo finire questa sera. Sì, per questo video, questo eh, video. può essere tutto. Eh, allora, l'idea sarebbe prima di chiudere il video, eh, perché eh, questa è la sola parte. E la seconda parte continuerà con una spiegazione un po più tecnica eh, fatta da una terza persona che sarà una bella sorpresa un po per tutti e quindi state attenti che più o meno tra una settimana rispetto a quando ho pubblicato questo video qui e uscirà um, il prossimo video quella parte un po più tecnica che è interessantissima comunque ed è non è solo tecnica ma è eh, per usare meglio Obi i, cioè video ninja stavo dicendo OBS ninja se avete qualunque dubbio qualunque problematica e so che la maggior parte delle persone che mi seguono fanno parte del gruppo di Telegram. Quale gruppo di Telegram? Quale gruppo? Quale gruppo c'è un gruppo in privato quindi ehm, lo chiedete in privato e vi darò il link. Oppure, eh, come al solito, quelli con tutti i youtuber qua sotto c'è la possibilità di mettere i commenti. Scrivete che se cioè, li leggo tutti e boh il spondo sì ma mi hanno messo due commenti in 300 vi... nel 25 video che ho fatto Abbiamo... quindi se avete dubbi chiedete che il spondo oppure il prossimo all'integrazione all'inizio con il dubbi del primo video hai qualcosa da aggiungere Serenella? no io vado, vado all'unica va. la campanellina <ride> Prendiamo no non ho la campanellina non ho neanche... vedi che sono... sono... Ci sono resettati i link a quelli della mia web. Sì, sì, ma al solito. Che ah, tutti, cliccate campanellina. Io sono. No, non mi interessa. Va bene, so che a te non ti interessa. Allora, facciamo così. Ok? Così la mia immagine è sotto comunque. La devo utilizzare perché. Pop, pop, pop, pop. E facciamo, allora, possiamo dire che per questa puntata è finito tutto. È finito e ci vediamo sicuramente eh, alla prossima con tutte le integrazioni e, e soprattutto, per... con le integrazioni, sì, che Angelo ci ha sì, ci darà naturalmente, e era, anche... una il nome, era una sorpresa. Il nome ah, dai, lo taglio il paese. non importa. No, importa non tagliare di questo video, non si taglia niente. È venuto, secondo me, abbastanza bene. Ed è bello che sia naturale. E anche questa è ultima parte <ride> che ci stiamo parlando sopra. che il così, è, è venuto molto <ride> spontaneo. Mi piace come il di più. Il solito, di ci stiamo parlando sopra. Eh no, la realtà è che il, se voi guardate i primi video, eh, che poi dopo su ogni video c'è il link a tutta la playlist, i primi video sono un po' più assettici perché ho l'argomento e parlo dell'argomento. Qui siamo andati a braccio, abbiamo fatto delle discussioni, siamo fatti delle eh, frecciatine, le serenelle che è uscita fuori, o che sono eh, eh, l'entrato, cioè lei che è entrata, eccetera, eccetera, bene così è bello perché i video sono belli così, ok? Perché questa è una chiacchierata informale. Bene allora, la prossimamente anche la gestione audio che abbiamo gestito in maniera diversa. Io e Ivo, sì, e anche, certo. anche l'innominato arrivo a questo punto. <ride> Ormai l'abbiamo già nominato <ride> perché chi conosce Angelo perché è venuto al corso sa benissimo chi è, è una bravissima persona e quindi ci stava che dovesse esserci nei nostri video, non potevamo escluderlo. Va bene, allora salutiamo tutti e arrivederci alla prossima. Sì, okay? Arrivederci, ciao ciao! ciao. ciao. <ride> ciao, ciao.